di tutta la storia della Germania. Allora, come avrete probabilmente saputo, con un gesto piuttosto provocatorio e non intonato al garbo istituzionale che perfonde, se così si può dire, tutta la sua persona, il ministro Linca, senza farsi né in qua né in là all'inizio della discussione generale, ha provato a porre la questione di fiducia sul decreto immigrazione. Non entro nel merito del decreto immigrazione né diciamo, nei suoi aspetti tecnici, per esempio l'apparato sanzionatorio, insomma anche perché oggettivamente non sono un tecnico del diritto e ehm, ne so abbastanza nella mia materia da non voler far finta di saperne nelle materie degli altri. Non entro neanche nel merito politico, perché dell'atteggiamento della sinistra nei confronti della mobilità del fattore lavoro, delle sue motivazioni, delle sue conseguenze, anche in termini di crollo della sinistra nei consensi e nella credibilità. Ne ho parlato per otto anni quando ero di sinistra, ora che sono entrato in una squadra lascio che di queste cose parli, no? quelli che in questa squadra sono più esperti di me dell'argomento. Entro semplicemente nel dato banale che se una maggioranza vuole comprimere il dibattito parlamentare, forse è meglio che lo faccia per motivi ideologici che non banalmente per il motivo che giovedì sera vuole tornarsene a casa, perché... come dire, non è mica colpa nostra, ad esempio, se la legge di bilancio è stata presentata con un mese di ritardo, non è mica colpa nostra se il decreto ristori era fatto talmente male che se ne sono dovuti accavallare altri tre insieme con tutte le perdite di tempo che questo ha comportato. E non è neanche colpa nostra, peraltro, se questi qui, diciamo, volevano fare il gesto puerile di eh, come dire, fare un dispetto a Salvini, al fascista Salvini e quindi ci hanno messo adesso a discutere di questa roba qua, però se la scelta è di discuterne, discutiamone, no? E quindi questo gesto, ripeto, non, non, non, non compatibile con il garbo suadente e compassato del buon Federico ha giustamente scatenato l'aula che ha occupato i banchi io. Purtroppo non c'era, da un'altra parte avrei, avrei vissuto con grande gioia un piccolo momento di teppismo, perché voglio dire a teppismo si risponde con teppismo, poi dopo sono entrato, eh, dopo c'è stata di mezzo la sanificazione, insomma ecco. per fortuna non l'hanno fatta con, con agenti eh, soporiferi, i sette colleghi che erano comunque rimasti dentro li abbiamo trovati belli svegli al banco del governo e e il nostro capo gruppo Massimiliano Romeo è stato molto bravo a chiedere in conferenza dei capigruppo che i diritti dell'opposizione venissero rispettati e a quanto pare così sarà. Quindi ora si svolge una discussione generale che riprende poi domattina, poi ci sarà, verrà posta la questione di fiducia, ci sarà un solito rituale, una capigruppo, eh, la discussione generale sulla fiducia, le dichiarazioni di voto eccetera eccetera. Questo per informarvi sui, sui lavori. Come vi ho già detto, intanto va avanti la la legge di bilancio che finirà anche quella col massimo emendamento. E... Hanno fatto tanto per togliere il presidente Borghi ma lui sapeva come gestire la commissione bilancio nonostante fosse un presidente di opposizione. Io mi ricordo quando diciamo, gli operatori informativi eh, verso settembre dell'anno scorso facevano tante storie ah, adesso questi qui bloccheranno il Parlamento faranno ostruzionismo la verità è che l'ostruzionismo questi se lo fanno da soli come abbiamo sempre detto vorrei però anche far notare una cosa perché spesso da fuori no? l'atteggiamento diciamo, so che quello che sto per dire dispiacerà Però insomma, mettiamola così, c'è anche una, una teologia politica, no? Allora noi nasciamo con il peccato originale, dopodiché eh, ci battezziamo, insomma, credo nel tentativo di, di lavarci da questo peccato, però poi pecchiamo, insomma, il male è dentro di noi. Allora, in realtà dentro ognuno di noi, sono disposto perfino a dire, anche in chi vi parla, è nascosto un piccolo grillino? Perché il male esiste e, e um, ci saranno dei motivi, insomma, pagine e pagine di metafisica sono state scritte, insomma, per giustificare questo banale dato dell'esperienza. Esattamente come esiste il male, esiste il grillismo, che è il male della politica, insomma. E quindi non è per nulla strano che anche qualcuno di voi che magari pensa di non so che era sul, sul po' nel 96 o quello che è adesso non mi ricordo eh, e che quindi è molto più leghista di me, non ho nessun dubbio e nessuna, e nessuna remora ad ammetterlo, figuratevi. Però anche dentro di lui magari c'è un piccolo grillino, perché ogni tanto qualche cri-cri me lo trovo anche nei commenti dei nostri sostenitori che sono veramente nostri sostenitori e qual è questo click click ah ma voi siete là dentro adesso pensate solo alla poltrona comoda la vita e quindi non fate sul serio perché altrimenti se no il governo cadrebbe allora io amici cari sono in senato per il mio aver risolutamente e eh, serenamente voluto non esserci e rimango là dentro esattamente con questo, con questo eh, spirito, cioè il più grande scudo, la mia più grande tutela è diciamo così quello che a Genova eh, si dice batters nel belino, non so, ecco, perdonate l'espressione poco elegante, ma insomma credo che sia quella che rende di più. Eh, la sterminata è però costruttiva, se vogliamo, forza del Fottesega a cui nulla può essere opposto, perché io dove mi metti sto, adesso sto lì e eh, quindi... Questo discorso quindi del tu vuoi, tu fai questo, perché vuoi restare lì, eh, a me proprio non potete applicarlo, perché tutto il percorso che mi ha portato lì è tutto documentato giorno per giorno, minuto per minuto nel mio blog, sapete tutto quello che mi ha portato qui, sapete il giorno in cui, eh, in cui eh, ho deciso, sap sapete, tutto, sapete tutto. Quindi sapete anche che con la stessa serenità, potrei essere da un'altra parte. Ma lo stesso discorso vale anche per tutti gli altri miei colleghi e c'è un dato che vi sfugge e che vi impedisce secondo me di capire perché certe decisioni vengono prese in certi momenti, ad esempio la decisione di fare un'opposizione più apparente, più appariscente, una decisione, eh, la decisione di fare uno, una un'opposizione che sembra più dura, e il punto è abbastanza banale poi in realtà, infatti penso che se ve lo spiego, e io sono qui per spiegarvelo e per condividere con voi, lo capirete subito. La verità è che nella dinamica dei gruppi umani e anche di quelli politici esiste un fenomeno che in fondo non è così strano perché ognuno di voi lo sperimenta rispetto alla sua famiglia rispetto alla sua squadra di calcetto rispetto al suo, alla sua bocciofila eh, rispetto al suo gruppo musicale rispetto a qualsiasi cerchia umana a cui appartenga ed è il fatto che quando si è eh, attaccati si tende a difendersi beh, insomma, si chiama anche istinto di sopravvivenza ci sono molte circostanze nelle quali, contrariamente a quanto diciamo ingenuamente, ma l'ingenuità si scusa, potreste eh, pensare, avere un, avere un atteggiamento più risoluto di opposizione tende a compattare l'avversario. E invece la battaglia politica, ma come esattamente qualsiasi battaglia, e qui apro e chiudo una parentesi rapidissima per dirvi Ascoltate Barbero Lo avete ascoltato? Riascoltatelo Lo avete riascoltato? riascoltatelo Fino a che non riesce, diciamo così, a penetrare attraverso la vostra dura madre Attraverso la vostra pia madre Chiusa parentesi La battaglia politica, come ogni battaglia, si vince sgretolando l'avversario Sgretolando l'avversario Non esiste, non esiste in politica l'arma nucleare, non, non, non è possibile schiacciare un pulsante e far cadere il governo, non è possibile eh, agitare in aria una, una, una bacchetta magica e far scomparire la maggioranza, né tantomeno l'opposizione. Si è esattamente nella situazione di quelle guerre napoleoniche, andatevi a riascoltare Barbero, andatevi a leggere Guerre e Pace, dove Come funziona? funzione che si sta di fronte, ci si fronteggia e il primo che si demoralizza è quello che ha perso e normalmente è quello che ha più vittime, poi c'è anche da capire quante vittime occorrono prima di demoralizzarsi, questo è un altro problema, noi ovviamente diciamo combattiamo in modo non violento, non abbiamo delle vittime in senso in senso stretto del termine ma comunque per esempio in politica vedere frustrata una propria ambizione e quindi subire una sconfitta di quel tipo è essere comunque vittima di un conflitto politico e quindi mano a mano che questi episodi si accumulano il gruppo si scretola e poi succedono delle cose ma se tu li attacchi gli altri in molte circostanze in realtà li compatti questo vale in generale comunque, eh? vale in generale, devo dirvi che io che non avrei mai pensato di fare il politico, adesso che sono in Parlamento, se c'è un attacco indiscriminato ai parlamentari comunque per una dinamica naturale, mi metto in una postura di difesa, il che è paradossale non tanto perché io non sia eh, stato prima diciamo, politico e quindi adesso diciamo... Eh, ah guarda ora che sei un politico difendi i politici, la verità è che io i politici li ho sempre difesi nel senso che come ricorderete nel mio blog fin dall'inizio, dieci anni fa, negli articoli che scrivevo c'era una chiara, chiarissima condanna dell'antipolitica per le motivazioni che addirittura molti di quelli che mi contestavano all'epoca adesso riconoscono... Eh, diciamo essere state fondate, lo erano all'epoca e lo sono adesso. Perché peraltro vorrei dire anche un'altra cosa, sempre dal punto di vista del metodo e aprendo e chiudendo una parentesi. Le cose giuste hanno una certa tendenza a restare giuste, ad esserlo state nel passato, ad esserlo nel presente e ad esserlo nel futuro. Se una cosa è giusta oggi ma domani no, vuol dire che forse non è giusta neanche oggi, c'è una specie di, di principio di induzione generale, insomma, c'è una specie di... Ecco, questo ve lo dico perché vi serve a capire una cosa, vi serve a capire chi vi prende in giro. Ad esempio, quelli che dicono... È, ma l'austerità andava bene con la Grecia, ma non va bene adesso, sostanzialmente, non va bene adesso con la Germania, no? Cioè, andava bene quando, eh, quando lo shock era simmetrico, cioè quando noi ce l'eravamo cavata coi soldi pubblici e, e, e la Grecia volevamo spolparla, ma eh, adesso non andrebbe bene perché lo shock è simmetrico, d'accordo? Oppure adesso non va bene l'austerità perché il mondo è post-pandemico. Ecco, questi devono spiegare come mai noi, che abbiamo sempre detto che l'austerità non andava bene e abbiamo detto che avrebbe provocato dei disastri, i disastri che ha provocato, ecco, come mai noi avevamo capito già prima che la cosa non funzionava? Perché non ha funzionato, non possiamo dirci che ha funzionato, giusto? No? Ecco. Ricordo a quelli che sono capitati magari su questa diretta per caso o che so per qualsiasi motivo, insomma non è che... No, so, so, so, so benissimo di non essere famoso come un cantante rock, quindi è perfettamente lecito ignorare che io sia. Io sono uno che il 16 novembre 2011, mentre eh, in Europa si approvava il six pack nello stesso giorno e mentre Monti saliva a giurare a, a, al Quirinale, ha aperto un blog con un articolo dal titolo I salvataggi che non ci salveranno che voleva dire che l'austerità di Monti avrebbe fallito e che l'austerità ha fallito oggi lo dicono tutti come facevo a saperlo prima, quello che tutti sanno dopo? ma semplice perché nessuno mi aveva pagato per non saperlo così come adesso nessuno mi sta pagando per non sapere qualcosa di, di, di, di ovvio o qualcosa di giusto e torno a dirlo, quello che era giusto, che tutti riconoscono come giusto adesso, era giusto anche prima e se qualcuno rifiutava di affermare una cosa giusta era perché aveva un interesse o ideologico o venale a negare la verità e queste persone, i nemici della verità, sono i nemici della democrazia. E... Si potrebbe dire che questa espressione è troppo forte, perché ehm, esiste effettivamente una libertà di opinione e la libertà di opinione è ovviamente anche libertà di scemenza, e io sono assolutamente. mi schiero, mi, mi, mi prosterno di fronte alla libertà di chiunque di dire la sua scemenza. Però. Ecco, lo si potrebbe dire e quindi allora se il tema fosse libertà di opinione e, e, e il problema fossero differenti opinioni non sarebbe appropriato parlare di nemici della democrazia perché la democrazia si alimenta appunto con le diverse opinioni ma qual è, quali sono gli elementi, che mi portano, gli elementi che mi portano a dire che chi sostiene un certo tipo di scemenze e purtroppo, ahimè, questi ormai io li vedo solo a sinistra poi magari se cambiano va bene, io sarò pronto a riconoscerlo e non è semplicemente un avversario ma è un nemico beh, intanto perché solo da quella parte politica solo da quella parte politica vengono eh, inviti o intimazioni o proposte o progetti volti a ridurre la libertà di espressione in particolare volti a comprimere gli spazi di libertà sui social e quindi questo eh, diciamo suscita un, un, un, un, un istintivo sospetto che penso che sia anche insomma motiva insomma anche un certo sospetto nei riguardi di quell'atteggiamento lì io credo che voi vi rendiate conto del fatto che eh, Oggi, nel 2020, a fine 2020, non sarebbe possibile aprire un blog come quello che io aprì nel 2011, perché, perché già oggi il progresso del diciamo, il dilagare dell'ideologia del politicamente corretto, la, la la demonizzazione delle opinioni personali come fake news sono andate talmente avanti perché Perché naturalmente si è capito che quella piccola finestra di libertà che si era aperta sui social era pericolosa e questo ci deve tutti far riflettere Abbiamo. chi ha preso coscienza, ha avuto fortuna ha approfittato di una piccola finestra di opportunità deve anche essere indulgente verso chi non ha avuto la stessa fortuna. E accompagnare le persone eh, verso un percorso di consapevolezza, anche qui deve essere fatto in un certo modo. Si torna a quello che vi dicevo prima, non è aggredendo gli altri, che li porti dalla parte tua esattamente come non è aggredendo gli altri che li sgretoli, li sgretoli lasciando che si macerino nelle loro contraddizioni interne, li porti dalla parte tua se su qualcosa gli dai ragione e poi lo metti di fronte, li metti di fronte alle loro contraddizioni interne. Non, non c'è un altro modo, perché non si può intervenire chirurgicamente o con l'elettroshock per ricostruire le sinapsi di un cervello che tutti i media e l'idem eh, diciamo, sentire, i luoghi comuni più affermati hanno programmato in un certo modo, non c'è via, bisogna fare, eh, bisogna, bisogna fare così. volevo ancora aggiungervi una cosa me la sono dimenticata cambiando strada aspetta che facciamo vediamo questo che fa ecco io intanto sono passato e quindi occorre molta molta molta pazienza, molta pazienza, la finestra eh, di libertà sui social, come vi dicevo, si sta chiudendo, i nemici della democrazia sono sempre lì pronti a calpestarla, può succedere in un'aula parlamentare, ma succede anche tranquillamente ogni giorno sui social media, bisogna mantenere la calma e bisogna non cedere alle provocazioni e bisogna però diciamo, mantenere anche la barra dritta. Eh, noi desideriamo semplicemente quello che la sinistra per alcuni decenni insomma, ha desiderato per qualsiasi popolo eh, presente sulla faccia della terra, diciamo, calmucchi, a agli a uiguri, a, a indios di varia, di varia estrazione, ecco, un, desideriamo autodeterminarci, siamo sinceramente convinti di non poter fare da noi errori più gravi di quelli che ci vengono fatti fare dagli altri, E siamo convinti perché abbiamo visto come è andata con l'austerità, che doveva ridurre il debito e l'ha fatto aumentare, doveva rimetterci sulla strada della crescita e ci ha messo sulla strada della povertà e, e, e ne siamo convinti nella nostra così infinita supponenza perché noi lo avevamo detto prima, noi lo sapevamo è tutto dimostrato, è tutto scritto, è tutto documentato ed è ancora tutto lì secondo me per poco, tant'è che una delle cose che voglio fare abbastanza rapidamente è eh, fare una bella copia cartacea anzi farne diverse del blog prima che qualcuno lo tiri giù perché succederà anche questo ovviamente siamo pronti e siamo pronti anche a questo ecco, è il momento del ritmo Bene, e allora, visto che siamo arrivati, io vi lascio alle vostre riflessioni. Um, come si dice, stiamo lavorando per voi, scusate il disagio.